Grazie Presidente. Un altro emendamento a saldo zero per il Municipio. Eh, non c'è da aggiungere altro. Ringrazio i colleghi per l'appoggio su queste piccole misure che sono essenziali per il bene del territorio e per eh, aiutare i municipi, il Municipio in questo caso, a superare mh, momenti difficili legati anche eh, rallentamento fisiologico che c'è stato con l'emergenza covid io credo che dovrebbe vedere tutti i gruppi ehm, a sostegno in questo momento di difficoltà su certe misure e anche su certi piccoli ritardi che ci possono essere all'interno dei municipi e credo che astenersi eh, dall'aiutare aiutare in questo momento eh, in questa manovra di bilancio queste piccole modifiche significhi non aiutare i cittadini. Io non farei politica stretta su questa cosa, ma più che altro mi impegnerei fino in fondo affinché si possa dare una mano a superare questo momento di difficoltà che dovrebbe vedere tutte le forze politiche unite e non, lo dico anche eh, con dispiacere, vedere polemiche inutili e sterili confini politici su quello che poi è un servizio da dare alla cittadinanza necessario, per cui mi auspico anche un ripensamento da parte eh, dei colleghi di opposizione affinché eh, prevalga il buonsenso e un po' meno eh, in questo momento eh, la voglia di fare politica, scusate se lo dico, sui bisogni dei cittadini, grazie.